Ciao, oggi voglio proporti la realizzazione di un gioco per bambini, sei in vacanza, ti stai divertendo, però i bambini si annoiano, vorrebbero fare qualcosa, qualcosa di diverso, ok, cosa serve? Una bottiglia, due tappi, un cordino, ma anche nastro adesivo, qualcosa per fissare poi i componenti, taglio il collo della bottiglia o con una taglierina o delle forbici in qualche modo Cerco di pareggiare il taglio. Se ho una limetta cerco di passarla lungo i bordi. Pratico un foro al centro del tappo. Io uso un punteruolo, ma anche questo è ottimo. In vacanza lo sappiamo non possiamo avere tutti gli attrezzi. infilo il cordino al centro e pratico un nodo tanti nodi per bloccare il cordino all'interno del tappo all'altra estremità collegherò gli altri due tappi anche qui un nodo grande lo inserisco all'interno tra i due tappi e chiudo in questo modo, posso fissare con la colla, se non ce l'ho va bene il nastro adesivo, come ci viene meglio. Il gioco è terminato, Ciao a presto